con lo sconto sul prezzo del carburante che è prorogato al 18 novembre 2022 e poi il pagamento del bonus 200 euro e 150 euro ai professionisti con lo stop temporaneo sui bonifici, ancora un percorso ad ostacoli. Si passa poi alle imposte sui redditi per il secondo acconto scadenza al 30 novembre 2022 e nessuna rateizzazione. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda i premi e i contributi INA il 2023 con la riduzione del 15,17% dell'importo. Infine un'occhiata all'economia a partire dalla pagina dedicata dal Corriere.it Partiamo subito dal caro benzina, sconto sul prezzo del carburante prorogato al 18 novembre 2022, è di Francesco Rodorigo sul caro benzina, lo sconto sul prezzo del carburante è prorogato fino al 18 novembre 2022, fino a questa data dovrebbe restare in vigore la riduzione di circa 30 centesimi al litro sul prezzo alla pompa di benzina e gasolio e di circa 10 centesimi per il GPL. Si aspetta la pubblicazione del decreto ufficiale. La decisione arriva dalla riunione del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, vediamo che per quanto riguarda il caro benzina con la riduzione del prezzo del carburante c'è la proroga al 18 novembre 2022, slitta in avanti la scadenza attuale che era fissata al 31 ottobre dal decreto aiuti Ter. La decisione è stata presa dall'ultimo consiglio dei ministri del governo Draghi che si è svolto ieri 19 ottobre 2022. Il provvedimento dovrebbe confermare lo sconto di circa 30 centesimi al litro per benzina e gasolio e di circa 10 centesimi per il GPL in vigore finora. Negli ultimi giorni ci si interrogava sulla possibilità di ulteriori proroghe della misura data la scarsità di fondi a causa del calo delle entrate tributarie. Proseguiamo con il pagamento bonus 200 e 150 euro ai professionisti stop temporaneo sui bonifici. Ancora un percorso ad ostacoli l'articolo di Rosi Delia sul pagamento bonus 200 e 150 euro ai professionisti stop temporaneo sui bonifici una nuova tappa nel percorso ostacoli per i titolari di partita IVA che hanno diritto a beneficiare delle indennità contro il caro prezzo il freno e poi il via libera delle casse previdenziali private arriva dal Ministero del Lavoro e nasce dall'esigenza di monitorare le risorse Vediamo quindi che c'è stato uno stop temporaneo tra il 19 e il 20 ottobre per il pagamento del bonus 200 e 150 euro ai professionisti e alle professioniste, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, rivolgendosi direttamente alle casse previdenziali private tenute a erogare le indennità contro il caro prezzo, ha bloccato i bonifici in partenza per esigenze di monitoraggio delle risorse che però dovrebbero bastare per tutti e tutte coloro che ne hanno diritto. Nel frattempo i primi che hanno presentato la domanda hanno già iniziato a ricevere le somme. E si aggiunge quindi una nuova tappa del percorso ad ostacoli che ha caratterizzato la misura fin dall'introduzione lo scorso maggio con il DL aiuti. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con le imposte sui redditi per il secondo acconto scadenza il 30 novembre 2022 e niente rateizzazione, l'articolo è di Anna Maria D'Andrea sulle imposte sui redditi, secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2022 e senza la possibilità di rateizzazione delle eh, somme, nonostante gli annunci e la conferma dall'Istat sulla possibilità di diluire i versamenti a costo zero per l'erario, restano immutate le regole per dipendenti pensionati e partite IVA, si paga quindi in un'unica soluzione. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i premi e i contributi INE il 2023 con la riduzione del 15,17% dell'importo. L'articolo è di Francesco Rodorigo e riguarda i premi e i contributi INE il 2023 c'è la riduzione dell'importo in favore delle aziende che è fissata al 15,17% si applica ai contributi della gestione agricoltura e ai premi speciali lo hanno stabilito il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il decreto pubblicato il 14 ottobre 2022 diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia a partire da quella del Corriere.it che apre sul welfare, pensioni da opzione uomo a quota 41 con soglie d'età, tutte le proposte della riforma. E poi il tetto del prezzo del gas serve ancora, a prezzi in calo, Europa divisa e cosa succede? Per quanto riguarda i numeri del giorno, il primo è 20, MPS in borsa vale 20 milioni, la banca più antica del mondo, come il conto di un super ricco e poi l'altro numero del giorno è 51,6 riguarda il super bonus nel 2021 lavori per 51,6 miliardi boom di occupati, 200 mila in più. C'è poi l'intervista al premier norvegese con il tetto del prezzo del gas, che può ritorcersi contro l'Europa, e benzina e diesel, taglio delle accise, prorogato fino al 18 novembre, ne abbiamo dato notizia poc'anzi. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Dopo il lockdown, che fine fa la libertà d'impresa? la classifica mondiale di chiusisti e aperturisti nell'articolo di Alberto Mingardi che contiene un'analisi sulle ultime classifiche che sono uscite dal rapporto del Fraser Institute sulla libertà di stampa che è misurata secondo diversi indici. I valori negli ultimi anni sono scesi probabilmente a causa delle chiusure per la pandemia